Cos'è una pandemia? Da dove deriva questo termine? Pandemia deriva dal greco e l'unione di due termini greci. Pan, che vuol dire tutto, demos, che vuol dire popolo, e una malattia che colpisce tutto il popolo. Vi sono delle caratteristiche necessarie perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità decida di classificare una malattia infettiva in pandemia. Il grado precedente è epidemia. Vi sono alcune malattie infettive che prima vengono classificate come epidemie, poi successivamente se hanno una larga diffusione, vengono classificate come pandemie. Epidemia, anche questa deriva dal greco, è composta da due parole, epi e denus, è una malattia che sta sopra il popolo. La pandemia è una malattia infettiva diffusa in diverse parti del globo. In questo periodo in cui si parla di globalizzazione a causa dei nuovi mezzi di comunicazione e la possibilità di spostarsi velocemente il mondo adesso sta prendendo coscienza che le pandemie non sono finite e che non è ancora impossibile che una malattia si diffonda in maniera capillare in tutte le parti del mondo, in tutti gli esseri umani che vivono nel pianeta Terra.